Assalamu alaikum Italia, mi chiamo Idi Maman, sono originario del Niger, non Nigeria, mi raccomando. E sono regista, e attore e anche scrittore. E sono regista di Yaron Se Io ti racconto questa storia ai bambini e poi mi chiedi, ma che ho quel bambino e ti dico, non sono io. Cioè, allora c'è un altro fiamma. Altro... <ride> Tanti bambini mi hanno fatto la domanda e io ho dovuto di di, di rispondere alla loro domanda e poi ho spiegato che questo bambini sono io. E tutti sono rimasti, come se sei tu? Io dice, sì, perché ho vissuto così, così, così. Allora siamo messi a parlare e veramente loro sono rimasti, anche molto, cioè sono rimasti molto colpiti, una cosa molto sorprendente ancora di più della, del racconto, di più della, della fiaba.